Amici di ValdoTV, bentornati! Oggi siamo qui a parlare ancora della nostra amata squadra 3 Fotomeccanica Triathlon di Pederoba nelle piscine comunali di Valdo Biadene, perché proprio qui domenica 5 maggio 2019 si svolgerà l'acquatron di Beneficenza organizzato proprio dalla squadra. Sono in compagnia del capitano Claudio Bolletta e del presidente Fabio Flora al quale chiedo subito eh, come è nata questa per idea di manifestazione di volontariato con la squadra e da quanti anni va avanti? Beh è nata da una collaborazione storica tra Montenuoto e A3, e, è nata eh, con lo scopo benefico di raccolta fondi eh, quella volta lì 6 anni fa nel 2014 eh, per raccogliere soldi eh, e fornire un pulmino ai disabili di Valdobbiadone che dovevano andare a vivere di solito la nostra famiglia. Da lì poi si è evoluta la cosa, abbiamo visto che la manifestazione eh, andava bene, perché abbiamo cominciato con 80 atleti il primo anno, siamo arrivati a 130, quindi è sempre in crescita e, e quindi abbiamo continuato la collaborazione, Comune, eh, Piscine, Montenuoto e A3, eh, e finché le cose continuano ad andare bene e continueremo a proporla. Eh, ci sono appunto un centinaio di media di atleti che girano intorno a noi, sono tutti amici dell'Atreo o di società eh, amiche a noi nei nostri campionati. Eh, è un bel entusiasmo generale che oltre a portare una buon, un buon cospicuo eh, aiuto finanziario eh, alle casse appunto per questi scopi, chiamiamoli nobili, eh, dà anche tanta gioia durante la, la manifestazione. Audio, quindi, voglio un po' raccontarci di come si svolge questa giornata. Certamente, ora allora, la giornata inizia alle 8 mattina a ritorno degli atleti. Vi consegniamo il Pago Gara, eh, manifestazione. Andiamo in Piano Asca e per primo partono i, le donne, secondo, partono le staffette, terzi, i ragazzi: che i ragazzi fanno solamente eh, dai 7 ai 15 anni, fanno 200 metri a nuoto e 2 km a piedi, invece, gli adulti e le staffette fanno. 400 metri a nuoto e 4 km a piedi. Dopo la fine dell'amministrazione, che viene così fatta con una volta un po' a... ceccione come tristi, però eh, così classifica un po' per dargli un po' di soddisfazione agli atleti, però il è... nostro scopo è la beneficenza. Dopo, abbiamo mangiato di mangiare la pasta fatta dai nostri pini eh, di Valdoviadre. Che volevamo ringraziare tanto anche e dopo la fine della stazione non cadono più quanti ottimi. E abbiamo anche degli sponsor della squadra, giusto per ringraziare? Beh, certamente noi siamo sostenuti da un numero numeroso, per fortuna, di, di, di, di sponsor. Diciamo che il main sponsor è Fotomeccanica, che dà anche il nome alla squadra di Triathlon. E abbiamo tanti altri sponsor che seguono tutta la galassia della 3. Perché la 3 è uno sport group, cioè è una polisportiva, la braccia e il triathlon, che è la prima disciplina che è nata, ma si sono aggiunte poi il ciclismo e lo sci. L'ultimo sponsor che è entrato nel, nella grande famiglia nostra è l'Ottica Lio, eh, che si è sposata bene con la nostra realtà perché ha un numero di eh, negozi distribuiti nella, nella zona geografica dove i nostri atleti risiedono, si allenano quindi per noi è anche comodo. Eh, come servizio. È eh, chiaro che un ringraziamento perenne e costante va sempre ai nostri scorsi. Ecco, ringrazio allora i miei compagni di questa serata e quindi amici se siete dei tipi sportivi non sapete cosa fare, avete una domenica libera il 5 maggio, vi ricordo, avete tempo fino al 2 maggio per iscriversi e venite qui, no? Fate un po' di nuoto, un po' di corsa e poi mangiate la pasta ovviamente, al prossimo servizio.